nuovo video, oggi siamo qua per un altro video, questa bellissima giornata di sole che significa una sola cosa, ovvero che c'è un freddo, cane fuori non si esce, sì, quando venite in Canada e, e, e c'è l'inverno e vedete che fuori c'è il sole, non illudetevi, significa solo che fa più freddo del solito, quindi è meglio avere le giornate grigie ma più, più calducce, sì, questo significa, quindi il sole non sa fare il suo lavoro. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video a tema zero waste perché ho visto tantissimo giurare sul uh, YouTube um, America perché io seguo più gente uh, americana perché, che parla del zero waste, anche perché su YouTube Italia non c'è così tanta gente che parla del zero waste. Quindi uh, tutti questi video io me li vedo in inglese, ho visto che c'era questa challenge bellissima che ho voluto uh, parlarvene uh, che si chiama... Uh, quindi eh, questa challenge che si chiama Things I only own one off che principalmente significa eh, cose di cui non si ha doppioni, quindi una cosa, un oggetto che effettivamente eh, la gente possiede solo uno e fine. Um, quindi io ho deciso di uh, parlarvi di questa cosa uh, come ogni video che io faccio cerco di parlarvi di certe cose perché uh, cosa, una cosa che può essere ovvia per qualcuno non è ovvia per altri quindi io con questi video semplicemente cerco di uh, aiutarvi nel capire di cosa avete bisogno, di cosa non avete bisogno non, non voglio farvi diventare tutti minimalisti, non voglio farvi diventare tutti vegetariani, non voglio farvi diventare tutti um, che vivete nella casetta degli Hobbit <ride> faccio semplicemente questi video eh, per pura informazione che può essere utile, anche a me è stato utile, perché effettivamente vedendo questi video ho detto wow, effettivamente anch'io posseggo solo una cosa di queste cose mentre su altre magari sarò un po' più ipocrita e vi spiegherò anche il perché quindi oggi voglio parlarvi di alcune cose che effettivamente non abbiamo bisogno eh, dei doppioni di queste cose, perché non ne abbiamo bisogno fine, fine, eh, quindi questa cosa si può applicare sia a una persona che Zero Wales che vuole semplicemente avere meno cose nella sua vita sia a una persona minima che magari sta andando Verso la strada del minimalismo e vuole capire le cose che sono utili o meno nella propria vita. Uh, quindi inizierò con. Quindi inizierò con una cosa che mi tocca nel profondo, <ride> ovvero uh, le cover dei telefoni. Io adesso vi dirò: non ho solo due cover, ne ho, uh, non ne ho solo una cover, ho due cover. Uh, quindi uh, che intercambio così a caso, fino a poche settimane fa avevo solo una cover, uh, tutte e due le cover le ho prese su Etsy, non le ho prese su Aliexpress, non le ho prese su Amazon, le ho prese, le ho prese da, da Etsy, quindi perciò non ti le ho pagate un botto dei soldi, quando tu... Um vuoi comprare una cosa più di qualità magari che appunto sia un qualcosa che ti piace quindi effettivamente a me piace avere delle cover che comunque mi rappresentino un po' quindi avere una cosa che mi piace guardare, ecco fine um, e punti sul comprare eh, delle cover anche e pagarle un pochino di più e magari dare i tuoi soldi a qualcuno che effettivamente fa queste cover a mano e tutto quanto, le paghi di più quindi le, tutte queste due cover credo di averle pagate su 20 euro quindi non è poco perché se andate su Aliexpress <ride> probabilmente comprerete cover a 1 euro um, voglio parlare di questa cosa ok, nonostante io ne abbia due di cover comunque ne ho solo due e basta voglio... voglio mettere comunque a questo punto questo video perché io sono stata una persona che nella vita ha comprato tantissime cover tantissime, io vi giuro che ave, a un certo punto ero arrivata ad avere una cosa come 30 cover ovviamente erano cover che ho compravo da Aliexpress <ride> c'era bisogno di specificarlo erano cover che ho comprato da Aliexpress che mi, mi costavano un euro eh, quindi che se, che se frega uh, 30 cover così a caso quindi io cambiavo cover ogni 5 secondi cosa è successo? è successo che il mio telefono per il quale io avevo 30.000 cover si è rotto un giorno e um, ho dovuto cambiare telefono e quindi, tipo, vedi con quelle cover cosa ho fatto? Le buttate subito via, così boh, che ci frega. No, stiamo parlando tanti anni fa. Eh? Um, quindi, quando ho ricomprato uh, il telefono che avevo prima di questo, perché il mio telefono l'ho cambiato l'anno scorso dopo un sacco di anni, anche il telefono che avevo prima in realtà avevo una cosa come due o tre cover, non ne avevo tante. Uh, perché mi ero iniziata ad abituare ad avere un, delle cover un po' più semplici, che andavano bene, non ci facevo più così tanto caso. Addirittura, per un periodo, ho portato la cover nera, quella che era insieme al telefono. Sapete, quando comprate il telefono, intanto c'è una cover che viene ecco. in. Um, quindi diciamo che questo io trovo che questo sia un glow up pazzesco da parte mia ad avere solo due cover perché eh, una volta ero veramente veramente fissata con le cover e non capivo come la gente potesse avere una cover nera, semplice così, cioè com come vivete io avevo bisogno di avere delle cover che mi da dessero qualcosa, quindi io adesso sì ho solo due cover che sono due cose che mi piacciono nella vita e finisce là e non credo di avere intenzione di, di prenderne altre e se ne prenderò altre, anche lì vi dico, le compro sempre da, da Etsy eh, le compro sempre da qualcuno che le fa a mano le compro... tutte queste due cover erano personalizzate, quindi principalmente non è che erano cose mh, che dice vabbè, arriva da Cina e stico le prendono su Etsy no, in realtà te le personalizzavano senza problemi eh, ovviamente sono in silicone, io preferisco sempre le cover in silicone perché nella vita ho avuto cover in plastica, che però eh, il telefono cadeva per terra se spaccava la cover <ride> ho spaccato tantissime cover in questo modo quindi preferisco sempre silicone perché sono più morbide e trovo che proteggono meglio il telefono altrimenti comunque ci sono anche delle cover più eh, ecosostenibili tipo le cover in legno o c'è la pila case però purtroppo la pila case per adesso che è una delle cover più sostenibili sul mercato per adesso ehm, lo fa solo per gli iPhone io ho un Asus, quindi eh, se avete un iPhone e vi interessa vi lascerò il link per della pila che se per caso vi interessa avere altrimenti su Etsy trovate comunque tantissima gente che fa cover anche in legno che sono bellissime da vedere ma appunto io col mio telefono è già tanto che abbia trovato qualcuno disposto a farmi le cover per il mio telefono perché vi giuro ne parto. la prossima cosa sono gli occhiali da sole, io ho un solo paio di occhiali da sole questi occhiali da sole sono dei Rayman che ce li ho da... 4 anni, e sono da 4 anni che ce li ho, ovvero sono stati degli occhiali che ho comprato quando sono arrivata in Canada, eh, col mio primo stipendio ero così contenta che ho preso questi occhiali, li avevo pagati anche tantino credo di averli pagati sui 300 dollari però vi giuro dopo 4 anni e io li utilizzo sempre sempre questi occhiali durante l'estate o comunque quando c'è il sole, li utilizzo alle volte anche in inverno perché c'è il sole, come avete visto che mi piace tantissimo questi occhiali sono come nuovi ehm sono veramente ben tenuti e non credo di aver bisogno di un altro paio di occhiali perché io non sono una grande fan degli paio di occhiali, cioè non è che cambio occhiali da, da, da sole a seconda dell'outfit cioè queste sono nere va bene con tutto um, però appunto trovo che avere troppi paio di occhiali che magari sono perché solitamente la gente che possiede tanti paio di occhiali da, da, da, da sole uh, compra magari tanti occhiali tipo non so uh, sapete le, le, le cose tipo cheap ecco quelli perché magari vogliono gli occhiali rosa, magari vogliono gli occhiali Uh, verde flu o magari vogliono gli occhiali a forma di cuore ma non vogliono effettivamente pagare tipo 300 dollari per qualsiasi paio di occhiali quindi secondo me è anche sbagliato perché siccome, nella, siccome abbiamo il mercato dove ti puoi comprare stronzate a un euro giustamente perché maledita l'express uh, giustamente tanta gente non pensa al valore dell'oggetto in sé, ho già fatto il video su, su quei siti tipo Aliexpress, Wish e tutto quanto ma si può anche includere Amazon in questa cosa perché anche su Amazon si trovano tante cose cheap um, quindi a mio parere se una persona dovesse pagare un occhiale da soli ogni volta per euro, a mio parere ne avrebbe uno a prescindere <ride> cioè questa è la mia e due centesimi sulla cosa quindi uh, quello che posso consigliarvi anche se gli occhiali da, da sole che comprerete, magari non sono il brand più sostenibile del mondo, ma comunque sono occhiali che durano tipo i Reibel, mica un brand sostenibile. Però, per adesso, io per esempio, ho trovato un paio di Reibel per lui perché il suo compleanno prossimamente. Li ho comprati. Quindi, quello che volevo dire è che eh, se per caso volete magari anche. Più di un paio di occhiali perché magari dite: vabbè, a me piace avere un paio di occhiali da mettere in spiaggia che se per caso me lo rubano eh, non piango la vita, va bene, ci sta. Oppure se volete più paio di occhiali da, da sole perché boh, eh, volete fare il fashionista, ok. Però se vi posso consigliare piuttosto prendeteli usati perché come cioè io vi ho fatto vedere i ray non per fare pubblicità alla ray sì, sono, quali, sono occhiali di qualità pazzesca, ma sicuramente adesso se dovessi comprare un altro paio di occhiali li comprerei usati, Infatti per il compleanno di lui, come stavo dicendo prima, ehm, ho preso un paio di occhiali perché lui è uno di quelli che compra gli occhiali da sole tipo al discount, eh, quelli che tipo si graffiano dopo due utilizzi. Ecco, ho deciso di comprare un paio di occhiali decenti, eh, sempre della Ray-Ban, però li ho comprati usati. Questi Raiman il tizio li vendeva tipo un pezzo stracciato, lasciamo stare. Li ho presi subito, proprio senza pensarci, perché comunque mi ha mandato foto. Più close, up che non, più close up di close up non si poteva e ho visto che effettivamente erano ben tenuti quando mi sono arrivati vi giuro quegli occhiali non sono mai stati indossati e li ho pagati una cosa come un quarto del prezzo che avrei pagato sul mercato quindi eh, io possego solo un paio di occhiali, non ne ho bisogno più di un paio di occhiali però come vi ho già detto se proprio non ce la fate perché avete bisogno di un altro paio di occhiali da soli vi prego puntate sull'usato, sul, sull secondo me trovereste delle cose pazzesche perché c'è tanta gente che appunto compra cose, si stufa, li vende subito, quindi secondo me se si cerca bene vi giuro che eh, risparmierete un sacco proprio per via di questa gente consumista. In tema occhiali, eh, parliamo anche degli occhiali da vista, allora io su questo vi devo fare un punto, eh, ovvero io ho due paio di occhiali, non mi avete vista spesso con, con gli occhiali in video, perché non li metto in video, perché faccio schifo, um, però io questo paio di occhiali ce l'ho da 4 anni almeno, um, però giustamente ho sempre cambiato le lenti perché io perdo vista ogni anno <ride> e l'anno scorso ho preso questo paio di occhiali eh, perché ho scoperto che appunto via del lavoro dovevo portare gli occhiali sempre, io prima usavo tantissimo le lenti, le usavo tutti tutti tutti i giorni, non mettevo quasi mai gli occhiali, gli occhiali mettevo solo la sera, eh, però per via del lavoro ho smesso di mettere le lenti a contatto e adesso le metto ogni tanto, um, forse avrei smesso a prescindere per via dello spreco, però appunto eh, adesso gli occhiali le metto sempre, quindi questo secondo paio di occhiali li avevo presi per il fatto di cambiare un attimo, quindi non stufarmi sempre a vedermi sempre con gli stessi occhiali, poi questi occhiali diciamo che eh, sono meno invasivi sul viso rispetto a questi, no? questi sono molto professional, ma questi si vedono meno sul mio viso, quindi diciamo che anche se li porto sempre, eh, mi danno fastidio meno, ecco, come avete ben capito, odio gli occhiali da vista, odio me stessa con gli occhiali da vista, ecco, perfetto, quindi ciò che mi sento di dire è, eh, prima cosa, se avete solo un paio di occhiali, ehm, o se, volete, se dovete farvi un paio di occhiali, fatevene uno, basta, perché non tanto via ah, spreco cose, sì, anche quello. Però ehm, fatevi un paio di occhiali che sia un modello che vi piace tanto, tanto, tanto, che sapete che va bene un po' con tutto, eh, con tutti gli outfit, tutto, tutto, tutto quel che volete. Ehm, perché quando perderete vista, non avrete da cambiare solo un paio di occhiali, ma avrete da cambiarne ben due. Eh, e non volete avere questo, questo costo, no? No, ecco, quindi perfetto. Infatti io ho detto che se eh, stranamente negli ultimi due anni non ho ancora perso vista, quindi non ho ancora dovuto cambiare gli occhiali... Um, però se la, se la prossima volta che faccio il controllo mi dicono: Signorina, lei ha perso un sacco di vista, cambierò solo le lenti di un paio d'occhiali all'altro uh, paio d'occhiali. Uh, vedrò cosa farmene perché credo che si possano donare le, le frames perché insomma stiamo parlando di una frame di Merge, Merge, Mark Jacobs mica di un primo stronzo di turno quindi, <ride> cioè l'ho pagata tanto questa, questa frame questa frame non l'ho pagata niente vi giuro perché appunto non ha un, una marca uh, se vi posso anche consigliare compratevi gli occhiali non di marca perché vi giuro che tra questi e questi non c'è tanta differenza quindi sì, io posseguo due paio di occhiali, ma principalmente ultimamente uso tantissimo solo questi. Un'altra cosa sono le scarpe da ginnastica. Adesso non venitemi a uccidere perché dico sta roba. Però, a meno che voi non usiate le scarpe da ginnastica sempre, tutti i giorni, anche per andare in ufficio, eh, le scarpe da ginnastica sono un attimo inutile da avere tipo 50 paia, E con scarpe da ginnastica, intendo proprio quelle scarpe fatte per andare in palestra, scarpe che sono comode per carità, per camminare su grosse distanze, bla bla bla bla, quindi, io principalmente ho solo un paio di scarpe, ok? Queste sono le mie scarpe da ginnastica che ho, che ho preso l'anno scorso. Eh, se mi seguite su Instagram forse avete visto il post dove parlavo, perché queste sono di un brand etico. Eh, le ho comprate in seguito alle mie Nike mortissime dopo anni, eh, che però mi hanno comunque fatto schifissimo come scarpe. Quelle scarpe da ginnastica erano proprio orribili, onestamente, però le ho tenute finché me non sono morte. Eh, queste scarpe sono tipo la comodità... Assurda, vi giuro, eh, non mi pagano per parlare di queste, ma vi giuro che io con queste scarpe non devo neanche mettere i calzini per quanto sono morbide. Eh, le ho usate in Nuova Zelanda quando abbiamo dovuto camminare un sacco in giro, quindi sono state molto comode per questo, però io non sono tipo da mettere eh, scarpe da ginnastica, cioè... Anche col vestitino <ride> Quindi principalmente io ho, ho un solo paio di scarpe da ginnastica Perché principalmente le uso solo per la palestra, O se per caso vado a fare la turista da qualche parte So che devo camminare 50 ore Quindi a meno che voi eh, Non eh, siate appunto persone Che usano le scarpe da ginnastica Per qualsiasi cosa Quindi avete 50 paia perché giustamente non avete altre scarpe nella vostra vita ok magari diminuite comunque lo stesso numero delle scarpe però allo stesso tempo eh, ovviamente questo discorso si può applicare anche a, ad altri tipi di scarpe per esempio i tacchi o gli stivaletti o tutte queste cose per esempio io le scarpe che io ho adesso eh, la gente che magari ha 50 paia mi, mi sputerà addosso però io ho queste scarpe che uso solo per la palestra ho un paio di converse da tipo 70 anni, probabilmente che uso in estate, ho um, un paio di sandali che in realtà non ce li ho più perché sono morti l'estate scorsa, <ride> però i sandali mi piacciono tanto durante l'estate. Uh, non mi piacciono le scarpe chiuse da portare in estate, quindi semplicemente uso tantissimo i sandali e dovrò prenderne altri. Um, e ho uh, due paia di Dr. Martens, uh, che un paio è tipo um, un po' più uh, elegantino perché ha la. Platform, tipo c'ha tipo un po' più alta, quindi se le metto sembra un pochino più alta, quindi sembra un po' più figa. Uh, il primo poi Dr. Marx li ho comprati nuovi, il secondo poi però le ho comprate usate e sono pure alla versione vegan, quindi sì, il Dr. Marx comunque non è un brand etico manco per perché cazzo, infatti il primo che avevo comprato era ancora prima del mio periodo Zero Waste e il secondo paio l'ho comprato usato per fortuna perché c'è sempre... Um, c'è sempre il coglioncello di turno che compra una cosa e dice uh, ah, finalmente questa cosa mi fa schifo e voglio vendere, la vendono veramente appunto, magari non lo vendono a prezzo stracciato, come è successo per gli occhiali, uh, però comunque li vendono in condizioni perfette. Uh, e prima che vi offendate del coglioncello di turno che vende le cose, è successo anche a me, anche io uh, in passato ho comprato scarpe che mi avevano fatto schifo al cazzo e siccome le ho portate non potevo riportarle al negozio, ho dovuto venderle a prezzi stracciati. Questo per dire, pensate bene prima di comprare le cose. Prendete esempio da questa eh ah, sì. Un'altra cosa è uh, l'orologio. Io ho un solo orologio nella mia vita e questo orologio è un Daniel Wellington, un altro brand eticissimo proprio. In realtà non lo so, non sono informata sull'eticità, però questo è stato un regalo. Uh, quindi ce l'ho da... Boh, ce l'ho da... Forse da due anni ce questo orologio. Non mi sono sicura. Però questo orologio è bellissimo. E la cosa figa di questi orologi è che puoi cambiare il cinturino. Quindi, giustamente, se tu per caso vuoi fare la fichetta e abbinare il tuo orologio all'outfit del giorno, eh, puoi cambiare il cinturino. Quindi, ti puoi magari prendere un altro cinturino diverso, un altro cinturino non so, bianco, proprio così. Ehm, però l'orologio resta lo stesso. Quindi, così ti trovi a non dover pagare un altro orologio intero. Eh, che è comunque è una buona idea. Um, è comunque un buon modo per evitare il consumismo, sì, è pur sempre consumismo perché ti dicono: mm, puoi, puoi cambiare il cinturino, comprati questi altri 5 cinturini, offerta limitata, um, io ovviamente ho solo questo, ho solo un cinturino, però se un giorno per caso mi venisse la malsana idea di avere un altro cinturino, almeno dico, almeno l'orologio resta, e non devo prendere un altro orologio intero, um, quindi apprezzo l'idea, uh, giustamente se riuscite a comprare, se volete ripeto, come per lo stesso discorso degli occhiali da sole, se per caso voi volete un orologio un più, più grande, un orologio più sparkling, un orologio e puntate sull'usato, sono sicura che questi sono gli oggetti più trovati su Depop, tra, eh, vi dico, io sono una che ha comprato comunque su Depop cose del tipo eh, anelli, eh, cose tipo choker, e cose simili insomma che secondo me c'è tanta gente che li vende perché a un certo punto si stufano sono oggetti di cui ti stufi facilmente uh, io ero una di quelle che mi stufavo facilmente degli oggetti e magari avevo un orologio e dicevo ma tanto questo orologio l'ho pagato 3 all'express che me frega lo buttiamo via no ero era così sì ero, ero quel tipo di persona quindi eh, come lo stesso discorso per gli occhiali se ti trovi a pagare un daniel wellington che comunque non costa non costa poco eh, però sono comunque orologi veramente bellini ehm, non faresti più lo stesso ragionamento cioè non, peresti, non penseresti più ah vabbè ma io adesso voglio cinque orologi diversi perché giustamente è il prezzo. solito blatter un casino quindi non ho manco fatto una lista di chissà che quante cose Uh, Un'altra cosa che mi viene in mente sempre legato tipo alle scarpe uh, e sono i tacchi, li avevo nominati prima, io per esempio non ho un paio di tacchi, uh, ho un paio di tacchi le mie scarpe del matrimonio eh, che ho tenuto perché mi dispiaceva venderle e sono delle scarpe bellissime oltretutto quindi non le voglio vendere um, però io non ho un paio di tacchi quindi so che uh, questa cosa può sconvolgere tanta gente non avere un paio di tacchi però da quando vivo in Canada purtroppo eh, non ho tante occasioni per mettere i tacchi quindi giustamente quando non hai um, occasioni per mettere i tacchi tendi a non averli, l'unica cosa che ho è un paio di stivaletti con un tacco un po' più alto, ma sono stivaletti e non sono tipo scarpe col tacco, no? sai sì, di parte delle scarpe eleganti che vai magari al matrimonio e tutto, ecco, sì, no. Quindi se dovessi tornare in Europa mi sa che devo comprarmi un paio di tacchi, però io amo i tacchi, non sono contro i tacchi o altro semplicemente, essendo che vivo in Canada e non li metto sempre, perché qua esiste l'inverno dove tu muori male, quindi hai bisogno di scarpe che non ti ammazzino la vita eh, poi arriva improvvisamente l'estate calda, dove tu i tacchi non li puoi mettere perché fa ormai troppo caldo, quindi non ci sono le mezze stagioni, quindi per principio non metti i tacchi, eh, io oltre tutto al lavoro non sono obbligata a vestirmi, eh, mi vesto come cacchio a me pare, cioè io un giorno posso essere la persona più elegante del mondo, il giorno dopo metto la salopetta per farvi capire i livelli qua, adoro questo sistema, caso quindi io non sono obbligata a mettere tacchi o robe simili e quindi di conseguenza non ce li ho, ho solo appunto un paio di sivalette col tacco che metto in autunno forse perché appunto arriva finisce l'inverno, quindi la neve si scioglie, ma poi arriva l'estate fortissima e niente, niente tacchi, niente tacchi. Uh, però appunto, anche se non vivete in Canada, non siete sfigati come me eh, che non ci avete più l'occasione per mettere dei tacchi secondo me un paio di tacchi è sufficiente da avere in casa cioè secondo me non avete bisogno di avere 50.000 paia di tacchi secondo me un paio di tacchi tipo classico nero ci sta da dio l'ultima cosa di cui voglio parlare sono i trucchi e in particolar modo i rossetti tutte queste cose sono esperienze personali io ve le dico queste cose perché sono esperienze per quali io ho fatto um, quindi l'ultima cosa è uh, sì, sono i trucchi, quindi i rossetti Allora, io mh, qualche anno fa avevo un'ossessione pazzesca per i rossetti E ne compravo tanti Ne avevo tanti ehm, Cosa voglio dire? Non sto dicendo che dobbiate avere un rossetto nella vostra vita e finisce là Sto solo dicendo di evitare i doppioni Stessa cosa, può, può essere stessa cosa pure per la palette o per i o per, che ne so, mascara o anche gli illuminanti, cioè alla fine gli illuminanti raga, cioè servono per illuminare, cioè non è che cambia tanto cambia magari la qualità cambia l'illuminosità e tutte queste robe ma alla fine è sempre quel prodotto è eh? Quindi secondo me, ehm, sì stavo dicendo che i rossetti va bene che abbiate rossetti di qualsiasi tonalità finché ce n'è solo uno e finché sono cose che usate perché eh, io conosco gente che si compra i rossetti, che ne so compra 50 rossetti di un brand che magari vuole sostenere tantissimo e magari in quella collezione c'è il verde, eh, so, verde albero di Natale che magari dicono l'ho comprato perché mi piaceva da vedere ma non lo mettono mai. Um, ha poco senso possedere delle cose che non userete cioè capisco la collezione ma anche là se andate verso il collezionismo <ride> non fatelo <ride> non comprate questi prodotti solo per guardarli vi prego, usate. comprate cose che sapete che userete um, quindi secondo me ha poco senso avere tipo 50 rossetti tipo, di cui magari 49 sono un diverse tonalità di rosso, ecco. Io per esempio ci ho messo tanti anni per trovare la mia tonalità di rosso, che per fortuna l'ho trovata, infatti io in questo momento possiedo un rossetto rosso e basta. Ehm, e possiedo un rosso più, più più scuro, ma questi sono acquisti che io ho fatto ancora prima del Zero Waste, che ce li ho tuttora. Però l'anno scorso quando mi sono messa a fare declutter in tutte le cose, in tutta la, la mia vita, nella casa eccetera, ho visto che avevo tantissimi rossetti rossi. E tantissimi rossetti nude, che erano principalmente la stessa cosa, era solo un brand diverso. Quindi eh, anche su questa cosa, non dico che dobbiate avere una cosa, ma mh, cercate di limitare... Eh le cose che possedete nella vostra vita perché secondo me o oh, cioè piuttosto usateli fino alla fine e poi ne comprerete altre non ha senso che accumuliate cose che magari non avrete neanche il tempo di finire perché comunque i rossetti come anche le palette come anche gli illuminanti come anche le ciprie sono prodotti che ci mettono tantissimo a, uh, a finire quindi ha poco senso veramente possederne mille poi magari se arriva la data di scadenza giustamente certi prodotti vanno buttati via una volta che sono scaduti um, quindi non ha senso sarebbe solo uno spreco di soldi per voi e basta, fine Beh, io la smetto di blatterare perché ho l'impressione di aver fatto il video più lungo della storia uh, niente, spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere le vostre cose che pensate che uh, possederne una va bene, e non avete bisogno di altri doppioni nella vostra vita uh, spero che questo video vi sia stato anche utile nel farvi um, pensare alle vostre scelte di vita così, già cioè, che sangue, vabbè uh, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!